Buongiorno anime belle, sono Asia, nuova esperta su Wengo e mi occupo di astrologia, cartomanzia e life coaching da una decina di anni. L'astrologia è il primo grande amore, ho iniziato a studiarla quando ero poco più che adolescente e lo faccio tuttora, imparando sempre cose nuove e visioni differenti. A 18 anni sento che la spinta emotiva mi porta a comprare il primo mazzo di Sibille ed in seguito di Tarocchi. Decido quindi di iniziare il loro studio vivendo ed assimilando ogni singola carta in prima persona, nel bene e nel male. Nelle mie stese utilizzo tarocchi, sibille ed oracoli di ogni genere per avere un quadro generale completo della situazione e fornire riscontri precisi a cui aggiungo astrologia e numerologia applicate alle date di nascita, insomma un imperdibile pacchetto completo. Sono specializzata in amore e situazioni lavorative ed economiche, la salute ovviamente la lasciamo ai dottori. Il motivo per cui amo questo lavoro è che mi permette di aiutarvi a sbrogliare i nodi delle vostre anime e ad essere più sereni. Sono schietta, grande ascoltatrice, ottimista e molto sensibile. Ai giri di parole preferisco sintesi e concretezza perché nessuno deve perdere tempo prezioso. È proprio per questo che i clienti mi apprezzano, insieme alla capacità di strappare sempre un sorriso. Se cerchi risposte sincere, chiare e soluzioni pratiche, sono qui su Wengo per te. Contattami e vedrai che insieme ce la faremo. Un grosso abbraccio e a presto da Asia.